giungo questa zona! Cazzo famo Porca troia Sì sì esta cosa C'è il treno Ce ne andiamo con il treno Oh uno là oh, Un tema là Qua wow, uh, dopo il treno No oh, Alaka kembap Thank you. oder? Und hier ist offen, ne? Okay. L'avete preso il, bomba eh, il lancio? Qua, qua c'è il lancio. Oh, mi c'è Kina, qua. Eh, eh, ho capito, ma queste sulla. cosa non sono bot A terra a terra. Oh. Aggiungo questa zona. Oh mi è scomparso l'interfaccia. Sì. E eh, clicca start e eh, freccia destra. Oh mi è scomparso l'interfaccia. Esco scusa, esco, vai premi freccia freccia a destra, eh? vedi che c'è il risultato. Eh me. Non me... Oh, ma porca miseria. Non mi esce... Mi è scomparso tutto l'interfaccio. Select Giochi da tastiera tu bro e Cosa usavi prima Rebirth a vedere la mappa? Sì guarda vedi che sopra c'è scritto Guarda sopra vedi che c'è scritto qualcosa la... C'è scritto la leggenda Non so se è uscito è uscito uno fatto eh no è Ma perché mi è scomparso? Mamma mia! Quelli sì Si sì. si. Più bello solo que quello là rimane. Porca miseria. Le parole legge dei culati! Chi uccide se ne va! Chi uccide se ne va! va. Chi resta... vuole resta per sempre! La tua squadra ha pagato per il tuo rilascio, preparati a tornare in azione! Uh. No. No. No. Aggiungo questa zona, vado qui. Aggiungo questa zona. Oh, ma sei buggato. Se c'è colpi salto. Ragazzi in avvicinamento raggiungere eh... la nuova zona sicura No no, no bro Stanno sotto. Infatti, Ma non fai piastra mentre corre quanto è successo la sera prima e la storia finisce sui siti che parlano di sport dopo è successo tutto magari, perché poi però prima quando hanno licenziato poi hanno chiamato mio padre dopo che sono usciti tutti questi articoli per cercare di capire cosa è successo e no, qui Matteo racconta Adesso Rob. Abbiamo visto qualcosa da questa parte. Contato! Ricevuto! Guavilla avanzato in ingresso. in ingresso. Guavilla avanzato in ingresso. Guavilla avanzato Bella raga! Guavilla avanzato in ingresso. Guavilla avanzato in ingresso. Ma avanzato in Hello? verso Ehi bro, mi senti? Che fai? Oh, stavo fa facciamo? È Io stavo giocando Aspetta un attimo. Stavo giocando cosa? Battle Royale. Ok, aspetta che prova a invitare un amico mio, ma si è buggata la roba. Ma perché sento il ritorno? Ma perché sento il ritorno? Sono io. E il ritorno lo fai te, sì? Oh aspetta killer rifaccio il... il patti. Vai. Se riesco a uscire da questo. Come se esce? Come se esce? Io lo sento pure il ritorno comunque. sapere su Sente bro, Sì, li sento, il sento di torno Controller su controller, le vostre ancora rifinita. Quelle con cui voi trovate meglio perché? Perché? Perché? perché <sussurra> di a terra. gestione scatto tattico, vi consiglio di mettere pressione singola della In modo, non vi pollice... controlla adesso bro. detonazione C4, vi di Prova, e prova, prova, prova. Le impostazioni sì. ecco, con le migliori impostazioni per il controller per Wojen 2, impostazioni, controller. Abblah. Adesso mi senti? Io ti sento. E sento... La mia voce la sento benissima Benissimo E sento pure il ritorno Il non... ritorno è fantastico Eh ma non capisco perché parlare parlare parlare parlare ah. ah. parlare mi senti parlare mi senti, ti sento, bro. Oh, non sento il ritorno. È perfetto. Ok, ok, bene. Ma mi senti tu? Sì, si sì, si sì. sì, ti sento, bro. Mi senti? Sì, si sì. No, ho preso le cuffie nuove, mi però senti? ogni tanto fa... Sì, sì. Mi senti tu? Perfetto. Sì, sì, non sento neanche il ritorno. Aspetta, rifaccio Asca, io non ti vedo, non ti riesco a candidare. E mi chieda a me, poi io l'invito, Killer. Mario, niente. No, a me nemmeno non mi arrivano gli inviti. Io so, so che sei tu perché sei l'unico che giochiamo la sera, no? Ma se no, a me mi esce. Il problema è che non ti vedo neanche online. A me non mi, è, non, ho, non mi arriva. Partecipa. A me il social crasha proprio. Ah io rimango dentro finché non gioco. niente proprio Niente, non potevo di mercato niente giocare stasera troppo strano Ma colore a mi ha tolto il gettone del bat, che c'avevo. Non ho capito. Come parli, bro? In generale, mi ha tolto il gettone del bat, il che avevo. S sì, gettone sì. Eh, Ma... ho capito, non mi ha sbloccato niente. Ah, non so perché. Non ho idea, guarda. Ma stiamo aspettando qualcuno? Spraghi sì, che faccio? Avvio? Parto Che start? Wolveson? Uh... Oh? Sì sì, Bart Royale, metti Terzetti Terzetti è quella sfrenata? Eh. Non ho capito Terzetti è batterlo in sfrenata. Ah, è strano. Ah, oh, non l'avevo visto. Sfrenata. che significa? Boh. Ah, è scritto pure in inglese. Ah, boh, non boh. espandila la squadra. Vabbè, proviamo. Ho giocato prima. Ho fatto due kill. Mi è scomparso tutto, tutta l'interfaccia Ti capito bro? Ah sì. Mi è, sc è scomparsa tutta l'interfaccia mentre giocavo <ride> Mi è, è, yeah, yeah. è scomparsa la leggenda, tutto Minimappa, tu. non oh, c'era più niente Tipo come giochi a veterano è presente il multigiocatore veterano, uguale no, quello, quello prima madonna mia prova Boh, parte Ma adesso senti eco, bro Né, no Niente, si è verificato un problema col matchmaking. Fammo coppie. Capito, Killer. Sì, sì, vai, vai. Ho capito, ho capito. Niente, da che stasera su Wurza non si può giocare. E presto entreremo in azione No però, Killer, sento tutto il gioco Ti amo Porco Killer Preparativi eh. eliminati, ora si entra in azione Sto dicendo tutto il gioco tuo 600.000 600 spettatori Qua, sì, sì, è la chat di prossimo. Chat di prossimità i nemici vicino a te sentono a te che parte e noi sentiamo a loro cancelli. Lo, lo, lo puoi togliere. pure dalle impostazioni. Questo si, sì, si, sì, c'è scritto chat di prossimità, una cosa del genere. C'è solo oh. un modo per riaverle. Non penso. Tiro una granata più agencia. colpito. tropita! Una morto. ma cazzo ma va vai restart Sì, è carino penso che si, si deve uscire penso no mi sa che devi fare abbandona eh, non c'è più gioco ancora penso Ah, sfrenata puoi reclutare i nemici e aumentare la, la squadra ah, Guarda qua, max squadra assimilazione 6 Assimilazione ricarica Sì, più o meno è così Vai a vedere, bro. Se senti ecco, dimmelo. Vedi c'è pure la chat. C'è la campanellina. Già ti detesto. No, eh, però me sai. Ho trovato oh, ho trovato un albero. Chiedo un servizio di ricognizione. Raggiungo questa zona. No, ho pungato per vedere dove... Dove cazzo? Viola. L'hai trovato? Sì, hai una... Eh, ma c'è... Cioè, ma figurate, cavolate, ci sono Fanno... si sentono ma non fanno rumore. Non fanno bordello. Sì. Ah, mi sa che c'è gente da me. Mi sa, eh. Eccolo là. Eh, ma laggo, laggo, porco... No, no, no, no, cominciamo a laggare, dai, per favore. Cioè, cominciamo a laggare. Però... Guarda com'è laggo. Eh, porco cane, porco. Quello là. l'altra no no E eh, torna indietro. Penso poi che basta andare giù. ecco, Vai, Shot House. and a minute rather online But. Hai messo... cosa hai messo? Shottau se metto. Hai messo? Serie? Uff. Mm. Mm. Oh. Perché non davamo l'equipaggiamento del multiplayer? LMS? Che cazzo è LMS? Non solo vale, le partite. Sì. Madonna mia, guarda tu, guarda sto gioco. Sì, sì, ti sento, bro. Sto vedendo quanto... Eh sì, eh, eh, eh, eh, devi, devi sapere che ce l'ho pure, non ce l'ho col disco. L'ho comprato pure digitale. Da, dal prestore, no? Porca miseria, sto gioco. Se se ti invito io Proviamo che gioco è Oh, mi sente, bro. Mi sente, bro. Ehi. Mi senti? Sì, eh, non mi fa aprire la dashboard degli amici online e come mi hai invitato? ah come parte vocale eh canale di gioco pure io ho fatto così ma non penso che ti è arrivato dai proviamo l'ultima volta se va va se no buonanotte e basta oggi va così Buonanotte, bro. Me ne vado a dormire. Cioè, mi sono, no, sono annoiato, guarda. Stamattina, sta, sta, stamattina mi sono svegliato alle 7. Così ho avviato eh, l'aggiornamento. Poi sono andato al lavoro. Oggi pomeriggio ho stressato a Christian e a Marco. Andate a, a fare l'aggiornamento per giocare. Andate a fare l'aggiornamento. E poi loro non sono riusciti a installarlo. Perché è pesante. E il gioco non ti fa, gio non ti fa giocare lo stesso. Vai, <ride> vai, buonanotte. A domani. Ciao, ciao. Ah, C'est ça. ¡Suscríbete